NFL Recap, Bike of Boys il Sunday Night Football, bene anche i Raiders, sorprendono invece nuovi Jaguars. La week 1 della NFL ha emesso i suoi verdetti, aspettando le gare del Monday Night, tra Minnesota Vikings, New Orleans Saints e Denver Broncos e Los Angeles Cardinals. Buffalo Bills, New York Jets 21-12, i Buffalo Bills non falliscono la prima gara a Casalinda e dal New Era Field, guidati da una buona prestazione del quarterback T-Rod Taylor assistito dall'esplosivo lesen di McCoy, si sbarazzano dei New York Jets. Infatti, Taylor, completa 16 dei 28 passaggi tentati. Riuscendo a realizzare due touch dobbins e da subire un solo intercetto. Mentre Mkoy corre per ben 110 yards in 22 attacchi. Male invece i Jets, con Josh McCown che ancora fatica, a prendersi in mano a questa squadra. L'ex quarterback dei Cleveland Browns, completa 26 dei 39 passaggi tentati. Riuscendo a realizzare un touchdown su corsa, ma subendo due intercetti, da parte di Jordan Poir e Mick Hyde. Chicago Bears, Atlanta Falcons 17-23, inaspettatamente, Chicago Bears contro Atlanta Falcons, è stata una delle partite più belle di questa domenica di football. Infatti il nuovo quarterback dei Bears... Mike Glennon, è riuscito a mantenere i suoi a contatto con i Falcons, per tutta la partita, non riuscendo a vincerla, anche per colpa delle mani di Burro, di Jordan Howard, che sullo scadere, si lascia sfuggire dalle mani un ottimo passaggio di Glennon. L'ex quarterback dei Buchaners, completerà la gara con 26-40 al passaggio, uno touchdown realizzato e zero intercetti subiti. I Falcons, quindi riescono ad uscire vincitori dal soldier Field, grazie ad un solido Matrian, che completa 21 dei 30 passaggi tentati, un ottimo Julio Jones, che riceve il pallone per quattro volte, totalizzando 66 yards e con un super Austin Hopper, vero protagonista del match, con due ricezioni, uno touchdown e ben 128 yards accumulate. Vonta Freeman, Kyle Fuller. Cincinnati Bengals, Baltimore Ravens 0-20, disastrosi cincinnati Bengals visti domenica, a partire dal quarterback, Andy Dalton, che completa appena 16 passaggi su 31 tentativi e subisce ben 4 intercetti. L'unico Bengals che ha mostrato. Come sempre, le sue doti sul campo è Ailunga lunga Graham, che riesce a ricevere 5 palloni, accumulando 74 yards, senza però riuscire ad entrare nella end zone. Modesta invece la partita dei Ravens, con Joe Flacco che completa 9 dei 17 passaggi tentati, con uno touchdown ed uno intercetto. Cleveland Browns. Pittsburgh Steelers 18-21, questi Cleveland Brovens piacciono e si fanno piacere. Guidati dal Rocky e Deschone Kidzer, la squadra allenata da Wayne Jackson, riesce a tenere testa agli Steelers per tutta la gara. Il Rocky si fa apprezzare dal pubblico amico. Con una prova da 20-30 per 222 yards, con uno touchdown passato, uno realizzato su corsa ed un intercetto subito. Spicca la chimica creatasi tra Kidzer e Corey Coleman, che riceve 5 passaggi per 53 yards ed un TD realizzato. Ma dallaltra parte, Kizera ha trovato i più esperti Pittsburgh Steelers, guidati dal proprio leader Ben Roethlisberger, che completa 24 dei 36 passaggi tentati, per 263 yards, due touchdowns lanciati ed uno solo intercetto, ma nel pomeriggio, ha brillato soprattutto, la stella di Antonio Brown. Infatti il vide-receiver è riuscito a ricevere 11 passaggi, per la bellezza di 182 yards accumulate. Detroit Lions, Arizona Cardinals 35-23, dona spettacolo la partita del Ford Field tra Detroit Lions ed Arizona Cardinals. I padroni di casa, riescono a sbarazzarsi dei Cardinals, solo grazie ad un super quarto periodo di Matteo Stafford. Infatti il quarterback più pagato della Lega, ha messo su una prova da 29-41 per 292 yards, 4 touchdowns realizzati, di cui 2 nell'ultimo quarto ed uno solo intercetto. Ma con Carson Palmer dall'altra parte, incappato in un'altra prova mediocre da 27-48 al passaggio con un solo touchdown lanciato e tre intercetti subiti. A gioire è anche la difesa degli Ons. Infatti gli autori degli intercetti sono stati Tavon Bison, Mille Schille Breve e Glover Quinn che ha forzato anche un fungle. Houston Texans, Yazzonville Jaguars 7-29, sorprendono alla grande Yazzonville e Jaguars, guidati dal Rocky e Leonard Fornette. Il running back al su, corre per ben 100 yards su 26 attacchi, riuscendo anche ad entrare per una volta nella end zone. Bene anche Black e Bortles, che riesce a fare il suo dovere, senza lanciare nemmeno un intercetto. Il quarterback da UF, riesce a completare 11 dei 21 passaggi tentati e da lanciare un touchdown. Per i Texans male il quarterback Tom Savage, che chiude con un misero 7-13 per 62 yards e che nel terzo periodo, verrà sostituito con il rookie de Deshaun Watson, che invece mostra il suo talento completando 12 passaggi su 23 per 102 yards, lanciando uno touchdown ma anche un intercetto. Tennessee Titans. Oakland Raiders 26-16, esordio vittorioso per il kicker italiano Giorgio Tavecchio. L'italiano ha infatti sostituito Sebastian Janikoski, fermo per infortunio, comportandosi alla grande. Tavecchio è riuscito a realizzare un 4-4 dai field goal e 2-2 dagli extra points. Brilla ancora il quarterback dei Raiders. Derek Carr, che chiude con 22,32 per 262 yards, due touchdown lanciati, rinnovando la chimica con il vide-receiver Amari Cooper, uno touchdown ricevuto, e zero intercetti. Solido esordio in maglia Raiders, invece, per Marsav Lynch. Beast Mode è riuscito a correre per 76 yards su 18 possessi. Non riuscendo mai ad entrare nella end zone. Dall'altra parte, male Marcus Mariota, che non è riuscito ad incidere sul match come ci si aspettava. Infatti, il quarterback scuola Oregon, ha completato 25 passaggi su 41, per 256 yards, riuscendo a realizzare un solo touchdown su corsa. Washington Redskins, Philadelphia Eagles 17-30, la sfida della NFC AST, va ai Philadelphia Eagles, guidati da uno strepitoso Carson Wentz, che contro i Pellerossa si scatena, completando 26 passaggi su 39 e lanciando per ban 307 yards, con due touchdown ed un intercetto. Bene per gli Agless anche Zakkerz e Nelson golor, con il primo che riesce a ricevere 8 volte per 93 yards, mentre il secondo è riuscito a ricevere per ben 6 volte per 86 yards ed uno touchdown. Ai Redskins non basta Kirk Kousins che riesce a completare 23 passaggi su 40, per 240 yards, realizzando un solo touchdown e lanciando un int. Fletker Cox, Derek Barnett. Los Angeles Rams, Indianapolis Colts 46-9, inizia finalmente a brillare la stella di Jared Goff, nel dominio dei Rams su Colts. Il quarterback da Michigan infatti, completa 21 passaggi su 29, lanciando per ban 306 yards, con uno touchdown e zero intercetti. Difensivamente per Los Angeles, ci è stato un ottimo Truman e Johnson, con un intercetto e uno fumble forzato. Mentre per i Colts male, anzi malissimo, il quarterback Scott Tolzien, che chiude la sua prova con un 9-18 per 128 yards e due intercetti subiti, venendo sostituito nel quarto periodo da Jacoby Brissett. Forse è proprio Tolsen il motivo per cui molti si scandalizzano che Colin Kaepernick non abbia ancora un contratto in NFL. Cooper Coop, Robert Woods. Grand Bay Packers, Seattle Seahawks 17-9, partono male i Seattle Seahawks di Petty Carroll. Infatti nel già Lambeau Field, Russell Wilson, non riesce mai a prendersi in mano la sua squadra, chiudendo con un misero 14-27 per 158 yards con zero touchdown e 0 intercetti. Ne approfitta così la vecchia volpe Aaron Rodgers. Arod padrone indiscusso dell'Ambeo, completa 28 passaggi su 42 tentativi per la bellezza di 311 yards, uno touchdown lanciato all'amicone di sempre, Jordi Nelson, ed uno intercetto. San Francisco 49ers, Carolina Panthers 323, nessuna sorpresa a Levi's Stadium, con i San Francisco 49ers che soccombono pesantemente ai Carolina Panthers di Cam Newton, a cui basta una prova mediocre per ottenere la vittoria contro la franchigia californiana. Infatti Cam ha chiuso con appen 14 passaggi completati su 25 tentativi per 171 yards e due touchdown lanciati, con anche un intercetto. Male invece il 49ers, con un Brian Hoyer, che chiude con un 24-35, ma lancia per appena 193 yards, riuscendo anche a subire un intercetto. Preoccupati tutti i tifosi dei 49ers, impauriti nel poter rivivere la stessa stagione dell'anno scorso. Dall'Ascop Boys, New York Giants 19-3, a chiudere questa domenica di football, ci hanno pensato i Dall'Ascop Boys, vittoriosi nel Sundaining Football, sugli acerrini rivali dei New York Giants, con il quarterback da Prescott. Che si scrolla di dosso questa bestia nera infatti prescott la passata stagione era uscito sconfitto da entrambe le sfide contro i giants ma quest'anno con un 24-39 dal campo e con uno touchdown lanciato per jason Witten, è riuscito a battere new york ad assistere prescott ha pensato il solito e Elliott. Zeke, infatti, ha chiuso la gara con 104 yard scorse su 24 attacchi, non riuscendo mai però ad entrare nella end zone. Benino Dezbriant, che riceve solo due passaggi, ma riesce ad accumulare ben 45 yards. Per i Giants, male è Eli Manning, che non riesce mai a condurre i suoi alla end zone avversaria.